Con questo video vi voglio presentare il riunito Kids, che abbiamo pensato per i bimbi. Infatti abbiamo ideato questa tappezzeria grafica per il gruppo idrico e per il palo per mettere a proprio agio i bambini, inoltre rendere anche più sereno il vostro lavoro. L'equipaggiamento di questo riunito prevede una lampada operatoria led con 3 assi di movimentazione e 28.500 lux. Scendendo abbiamo un monitor touchscreen 21 pollici che diventa poi molto coinvolgente quando andiamo a collegarlo con un computer esterno. La dotazione della paretra prevede siringa, ablatore, micromotore pneumatico e due cordoni a fibra.